'Be' l'avevo detto! Ci siamo dentro fino al collo! Mi davano ancora dei soldi. Non, non è Non m'è Non è Non m'è Non m'è Non m'è Non m'è Non m'è Non m'è Non Non Non è Non Non Cos'ho... cos'ho fosififefe di difficile. Siamo qui riuniti per un evento senza precedenti e io mi sento così stanco che farei meglio ad andare via in tapirulan ma resto qui perché non voglio lasciarvi soli. Lasciarci soli! Dovremmo correre tutti subito! Niz curva Ho proprio la frase che fa per noi. La paura è un virus, il suo vaccino è l'informazione. Se un bambino teme che nella stanza ci sia un mostro, bisogna accendere la luce. Magari ci portano qualcosa. Dovremmo fare i bravi e farci dare qualcosa in cambio. Qualcosa in cambio. Ci faranno sentire scomodi e diversi come sempre. Siamo in pericolo! Nits curvani Rosumi Yeo. Dovemmo trovare un'ispirazione senza precedenti con la psicologia inversa. Imparare a essere migliore. Stavolta la frase è perfetta, me lo sento. Ascoltate. Sediti tu lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Ha fast i fitta da fatta fantopo, pefempopo, cofue mi mofumifentopo. Si fi, a famo fosta, fati fi, cefelti, fi, a fami, fi. Scelti cosa? Ci hanno trovato, come sempre, scappare inutile. Eh, cronache dal limbo, si parla troppo, non si fa nulla. Andrò via in Tapirulan senza pentimenti. Magari ci avessero scelto. Avrei roba migliore. I'm here! I'm here! I'm here! Oh yeah, I'm here! I'm here! At the end of this movie, we can say that no one has any fucking idea. Thank you, and so, so sorry.